di eh, conoscervi da remoto e eh, speriamo che ci siano presto delle opportunità per eh, incontrarci in presenza. Eh, di che cosa parleremo oggi? Um, spero che possiate vedere la mia presentazione. Um, L'open day è organizzato in cinque interventi di uh, circa 10-15 minuti ciascuno. Al termine di ogni intervento sarà possibile fare domande alla persona che ha appena finito di parlare. Quindi vi chiederei di tenere i microfoni spenti durante la presentazione, ma uh, di usare la chat per ehm, prenotarvi per un intervento al termine della presentazione o per scrivere le vostre domande, se avete domande, per la persona che sta eh, parlando. Eh, la prima cosa di cui vorrei eh, parlarvi è come sarà eh, la didattica all'inizio del prossimo anno accademico, eh, cioè a settembre. Eh, visti i tempi eccezionali che stiamo vivendo, credo che questa sia una domanda che eh, tutti gli studenti che si accingono ad iscriversi all'università si stanno ponendo. Ehm, All'inizio del prossimo anno accademico la eh, didattica presso la scuola di economia e management sarà erogata in modalità mista, ovvero sarà possibile seguire le lezioni in aula in totale sicurezza, eh, adottando il distanziamento sociale e le altre norme di sicurezza eh, stabilite dalla legge, ehm, ma inoltre saranno anche lezioni da casa eh, in teledidattica in modalità sincrona, ovvero contemporaneamente allo svolgimento delle lezioni in aula. Inoltre eh, le lezioni saranno anche registrate, per cui saranno accessibili da casa anche eh, dopo l'orario di lezione. Eh, passiamo all'offerta formativa della scuola. Eh, per quanto riguarda i corsi di laurea triennale di primo livello la scuola di economia e management offre due corsi di laurea triennali di primo livello il corso di laurea in economia e commercio e il corso di laurea in scienze economiche e bancarie eh, ciascuno di essi è articolato in più curricula ma eh, di questi corsi di laurea, dei loro contenuti e degli sbocchi professionali eh, parleranno eh, i presidenti dei rispettivi corsi di laurea triennale che ehm, interverranno subito dopo di me. Eh, per il momento mi preme dirvi quali sono i prerequisiti per accedere a questi corsi di laurea triennale. In primo luogo, gli studenti devono sostenere un test online di accesso, il test eh, di economia tolc E. Anche in questo caso, dopo di me, interverrà il professor Marco Lonzi, responsabile del test di accesso Economia Talk e che vi illustrerà la modalità del test e le modalità per prenotarsi e sostenere il test. L'altro prerequisito è rappresentato dal conseguimento dell'idoneità di lingua inglese di livello B1 per chi si iscrive a curricula dei corsi di laurea triennali in italiano e di livello B2 per chi si iscrive a curricula dei corsi eh, di laurea triennale in lingua inglese. Non è necessario avere già conseguito l'idoneità di lingua inglese al momento dell'immatricolazione, eh, ma l'idoneità può anche essere conseguita durante la carriera universitaria presso il Centro Linguistico di Ateneo che ha sede eh, nel Presidio di San Francesco, che è anche la sede eh, della Scuola di Economia e Management. Per quegli studenti che hanno già eh, conseguito una idoneità di lingua inglese di livello B1 o di livello B2 o equivalenti, eh, queste idoneità verranno automaticamente riconosciute in carriera e non sarà necessario sostenerle nuovamente. Uh, per quanto riguarda l'offerta didattica magistrale o di secondo livello, eh, la Scuola di Economia e Management offre ben sette corsi di laurea eh, magistrali. In questa slide li vedete tutti elencati. Eh, tre di questi corsi di laurea triennale, Economics, Finance e International Accounting and Management, sono erogati interamente in lingua inglese. Eh, come probabilmente sapete si tratta di corsi di laurea biennali ai quali si accede dopo aver conseguito eh, un corso di laurea triennale. Eh, nella slide potete leggere i nomi dei docenti di riferimento per ciascun corso di laurea. Vi invito a prenderne nota e a contattarli qualora aveste delle domande o delle curiosità per i corsi di laurea eh, magistrali, scusa, infatti questo Open Day è incentrato in particolar modo sui corsi di laurea triennali, ma se avete interesse per i corsi di laurea magistrale vi annuncio che il prossimo mese eh, faremo un Open Day virtuale, eh, specifico per i corsi di laurea magistrale, quindi vi invito a eh, tenere d'occhio il sito web della Scuola di Economia e Management e il portale Orientarsi dell'Ateneo per conoscere eh, la data, l'orario e l'aula virtuale presso ehm, la quale si svolgerà l'open day per i corsi di laurea magistrale. Ehm, voglio però dirvi eh, qual è il punto Qual è uno dei punti di forza della nostra offerta didattica magistrale? Eh, e eh, uno dei punti di forza è rappresentato dalla possibilità di conseguire un double degree. Eh, che cosa significa? Significa che eh, gli studenti dei corsi di laurea magistrale hanno la possibilità di ehm, sostenere eh, gli esami relativi al secondo anno e di frequentare le lezioni presso una università estera gemellata con l'università di siena e di conseguire al termine dei due anni eh, la laurea magistrale dall'università di siena ma anche eh, dall'università estera gemellata con l'università di siena eh, come capite si tratta di un'occasione importante per arricchire il proprio curriculum e quindi di un'occasione anche per distinguersi nel momento in cui si ha, eh, ci si affaccia sul mercato del lavoro. Un altro punto di forza dei corsi di laurea offerti dalla Scuola di Economia e Management è rappresentato dalla fitta rete di scambi Erasmus che sono attivati presso la scuola. Eh, mi potreste dire che questa possibilità eh, è aperta anche a chi si iscrive a corsi di laurea di altri dipartimenti. È vero, ma eh, la particolarità della Scuola di Economia e Management è che ehm, la scuola attiva ha una modalità di comunicazione verso l'innovazione che esiste dalla nascita della Scuola di Economia e Management. Infatti la Facoltà di Economia è stata fondata più di 50 anni fa da un gruppo di, di, di formazione internazionale e eh, gli epigeni hanno raccolto questa una, una nazionalizzazione che si esprime anche attraverso la fitta rete di scambi Erasmus attivati all'interno dei nostri corsi di laurea. Eh, che ricaduta ha questo sugli studenti? Beh, significa che gli studenti iscritti a un corso di laurea in economia hanno una buona probabilità, tutti gli studenti hanno una buona probabilità di effettuare la mobilità Erasmus perché il numero di scambi attivati presso la scuola è molto alto. L'orientamento è molto importante per la scuola di economia e management, abbiamo una molteplicità di Attività di orientamento sia in entrata che in itinere che in uscita eh, per quanto riguarda l'orientamento in entrata è già online un calendario di colloqui programmati con i docenti responsabili dei corsi di laurea che potete visualizzare a questo indirizzo quindi vi invito a prendere nota a leggere il calendario dei colloqui programmati con i docenti responsabili dei corsi di studio e a fissare un appuntamento individuale con loro in modo da eh, poter soddisfare tutte le vostre curiosità anche quelle che non troveranno soddisfazione durante questo open day all'inizio del mese di ottobre organizziamo un evento di benvenuto alle matricole dei corsi di laurea eh, triennali e magistrali, si tratta di una vera e propria festa eh, organizzata per permettere ai nuovi studenti di inserirsi al più presto nella vita universitaria e di conoscere non solo i nuovi studenti ma anche i docenti e il personale tecnico-amministrativo della Scuola di Economia e Management. Inoltre vengono attivati anche altri servizi eh, di orientamento in entrata tra i quali è particolarmente interessante il servizio di tutorato didattico che viene erogato da studenti particolarmente brillanti che vengono eh, assunti dall'università con un regolare contratto per affiancare eh, i docenti titolari di alcuni insegnamenti in alcune attività eh, didattiche, come per esempio le esercitazioni. Eh, per quanto riguarda le attività per gli studenti delle scuole superiori, per dare un'idea agli studenti delle scuole superiori di quella che è la vita universitaria, eh, esistono molte opportunità di entrare all'università prima eh, di prendere una decisione, come eh, le opportunità di stage, eh, di alternanza scuola- lavoro e in occasione dell'emergenza sanitaria abbiamo attivato anche la possibilità di seguire da casa le lezioni tematiche che i docenti universitari hanno registrato proprio per gli studenti della scuola secondaria superiore che devono decidere come proseguire i loro studi, quindi a questo indirizzo potete scaricare e ascoltare alcune delle lezioni tematiche offerte dai docenti universitari. Infine, orientamento al lavoro. Eh, siamo molto attenti all'occupabilità dei nostri laureati e... Ehm, questo interesse si manifesta soprattutto attraverso le attività del Placement Office, che ha tra i suoi strumenti principali il Career Day, che si svolge ogni anno nel mese di ottobre e anche quest'anno si svolgerà il 15 ottobre 2020. Altri importanti strumenti attraverso i quali eh, la scuola e l'Ateneo cercano di orientare gli studenti in procinto di lasciare l'università verso il mondo del lavoro, è, ehm, sono gli accordi di collaborazione e di cooperazione con rappresentanti delle attività produttive, per esempio eh, la scuola di economia e management ha, ehm, si è attivata per eh, iniziare rapporti di collaborazione e di cooperazione con importanti istituti di credito come Banca Montepaschi e UbiBanca e questo, questa attenzione verso l'occupabilità dei laureati ha trovato riscontro nei dati dell'osservatorio Job Pricing 2018 in cui vengono confrontate le retribuzioni medie dei laureati tra i 24 e i 35 anni e eh, da questo grafico potete osservare come l'Università di Siena occupa il quinto posto, ma in realtà si tratta del primo posto tra gli Atenei pubblici e generalisti perché i quattro Atenei che precedono l'Università di Siena in questa classifica sono Atenei privati oppure non generalisti. Uh, ho finito, in questa slide uh, potete trovare l'elenco e i recapiti di posta elettronica dei docenti delegati all'orientamento della scuola che potete contattare per avere informazioni se avete ancora dei dubbi eh, riguardo ai contenuti dei nostri corsi di laurea. e Nella parte destra della slide vedete la foto dei nostri studenti tutor e l'elenco eh, degli studenti tutor. Eh, nella foto non è presente uno degli studenti tutor, e cioè Massimo Cauli, che però credo che sia in collegamento con noi e al quale, se è in collegamento, lascio volentieri la parola per un veloce saluto. Massimo è collegato? C'è Massimo Cauli? Allora, Massimo Cauli non sembra collegato, quindi io lascio la parola al professor Luigi Bosco, presidente del corso di laurea magistrale in Economia e Commercio. Arrivederci a tutti. Perfetto, buon pomeriggio ragazze e ragazzi, benvenuti a questa iniziativa in cui in qualche modo ci presentiamo ai nostri futuri. Potenziali eh, studenti, eh, che farete con me? Che faremo insieme? Adesso farò un, un breve, eh, una breve presentazione in cui volevo, vi volevo riassumere quello che è il nostro, la nostra offerta formativa, quello che è il nostro progetto eh, formativo. Quindi eh, aprire un attimo la scatola di quello che studierete. Se verrete da noi, per vederci, testiare un attimo cosa trovereste in questa magnifica scatola regalo che potreste che potreste eh, acquisire um, ho preparato anch'io delle eh, slide che eh, adesso vi eh, mi possono aiutare ci possono aiutare a eh, vedere appunto come eh, qual è la nostra eh, offerta formativa quello come diceva la professoressa Tiezi, io mi occupo del eh, corso di laurea in Economia eh, e Commercio e eh, parlerò, vi presenterò eh, questo corso. Eh, al centro del nostro eh, progetto formativo c'è l'impresa, l'impresa moderna, consapevole di agire in un mondo sempre più integrato e complesso e che quindi ha bisogno di conoscenze sempre più sofisticate e di figure professionali sempre più preparate e eh, flessibili. Eh, per questo abbiamo scelto di fornire una conoscenza multidisciplinare ad ampio spettro che è da sempre in realtà il punto distintivo e di forza della nostra offerta formativa nel panorama eh, italiano. Eh, studiando da noi non assimilerete la conoscenza meccanica e nozionistica di tecniche che peraltro diventerebbero molto velocemente obsolete ma acquisirete quegli strumenti di analisi critica che vi permetteranno di usare le pratiche e le tecniche che esistono in modo innovativo e creativo. E principalmente di essere voi a inventare le pratiche dominanti del futuro. Noi ci concentriamo in realtà su quattro grandi aree scientifico-disciplinari, la prima è quella dell'economia aziendale, dove si studiano la contabilità e la gestione aziendale, le politiche di marketing, le strategie complessive dell'impresa. Poi abbiamo l'economia politica, che fornisce gli strumenti per capire il mondo che circonda l'impresa, dove vengono studiate le grandi dinamiche economico-sociali, la crescita economica, l'inflazione, la disoccupazione e il loro impatto, Sull'impresa. Poi abbiamo l'area disciplinare di diritto, che tratta le relazioni giuridiche dell'impresa con i consumatori, i lavoratori, la pubblica amministrazione e le altre imprese. Poi abbiamo l'area matematico-statistica. Gli strumenti matematico-statistici sono fondamentali per delineare la migliore strategia d'impresa perché ci permettono di fotografare in maniera efficace sia la performance dell'impresa che il funzionamento dei mercati in cui l'impresa si trova ad operare. Noi abbiamo eh, una nostra offerta formativa che si sviluppa in tre diversi eh, curriculum. I primi due sono economia e gestione aziendale, economia e management. Questi due curriculum condividono buona parte del progetto formativo che abbiamo appena presentato. Si differenziano per l'enfasi che pongono nell'ultimo anno, il primo sulla contabilità d'azienda e la preparazione verso la libera professione, il secondo verso invece le strategie e il management eh, dell'impresa. Abbiamo poi eh, un terzo uh, curriculum che è economics and management che è interamente insegnato in lingua inglese. Con un po' d'orgoglio eh, vi diciamo che questo eh, terzo corso eh, di laurea, che ormai ha una storia quasi quinquennale, accoglie studenti che provengono da diverse eh, parti del mondo, da molti paesi europei ed extraeuropei, nonché frequentato da molti studenti che hanno deciso di frequentare un corso di laurea insegnato uh, completamente in lingua, uh, in lingua inglese. Questi sono i nostri tre uh, curriculum, come vi diceva la professoressa Tiezzi, le possibilità di fare una parte del proprio percorso di studi all'estero uh, è molto elevata, noi abbiamo tantissimi accordi Erasmus sottoscritti dai nostri docenti, quindi accordi di scambio con altri paesi eh, europei e principalmente con le università di altri paesi europei, ma abbiamo anche una serie abbastanza numerosa di quelli che vengono chiamati gli scambi overseas, cioè con paesi eh, extraeuropei, accordi sottoscritti dalla nostra eh, università. Quindi voi potrete arricchire il vostro eh, curriculum, ma anche arricchire la vostra mh, formazione umana e professionale facendo una parte dei vostri studi, eh, studi all'estero. Vale la pena passare tre anni eh, di, eh, di studio eh, a Siena? Eh, non solo frequentereste una eh, università prestigiosa che posta nei primi eh, posti di tutti i ranking delle università italiane in una città eh, vivibile e eh, molto bella, eh, ma principalmente eh, non solo questo, ma principalmente vi formerete in modo da presentarvi in maniera, nella maniera migliore sul mercato del lavoro. E questo non lo dico io, c'è cioè, eh, eh, il consorzio universitario Alma Laurea, che ormai da diversi decine d'anni fa delle indagini sulla condizione eh, occupazionale eh, dei laureati. E di nuovo permettetemi con un po' d'orgoglio farvi vedere eh, i dati che riguardano il nostro corso di laurea, eh, dopo solo un anno dalla laurea l'85% dei nostri laureati o lavorano già stabilmente oppure hanno continuato a studiare, eh, la professoressa Diezzi vi ha detto che noi offriamo tutta una serie di laurea, noi come scuola eh, di economia e management, tutta una serie di lauree di lauree magistrali, meno se studenti, eh, molti di loro rimangono a studiare, a frequentare un corso di magistrale eh, a Siena, altri vanno in altre università italiane eh, e addirittura eh, straniere. Eh, che tipo di lavoro, visto per la eh, porzione che riguarda coloro che lavorano, eh, quali occupazioni è probabile che un laureato in economia e commercio svolga. Una l'abbiamo in parte accennata quando si discuteva di curriculum e parlavamo della libera professione. Sicuramente la libera professione è una delle, dei possibili sbocchi occupazionali, ma in realtà ce ne sono diversi. Come abbiamo detto fin dall'inizio, noi ci basiamo principalmente sull'impresa, quindi la nostra ambizione è di fornire quadri medio-alti che lavorino e trovino occupazione all'interno di un'impresa, però c'è il settore pubblico che può usare le stesse professioni eh, che noi eh, forniamo, ci sono ehm, ehm, altre organizzazioni che possono eh, utilizzare le competenze dei nostri laureati, eh, in realtà questo è il vantaggio di avere una formazione ad ampio eh, spettro, il vantaggio è di uno essere capaci in breve tempo di poi acquisire quelle conoscenze specifiche al settore lavorativo dove si vuole lavorare eh, e poi quello di essere appunto molto flessibili. E d'altra parte la flessibilità, la capacità di adattamento, la capacità di avere spirito innovativo che è quello che il mercato eh, attualmente chiede con maggiore, eh, con maggiore attenzione. Um, io eh, ho... Eh, Finito eh, la presentazione che eh, si basava sul, eh, su quello che era appunto il, eh, la nostra offerta formativa, voglio aggiungere due cose eh, rispetto a quelle che diceva la professoressa Piezzi e che riguardano il prossimo anno eh, accademico. Eh, viviamo, viviamo ovviamente un periodo di grandissima incertezza, eh, diffidate da chi in questo momento vende certezze perché chi adesso vende eh, certezze non voglio dire che non sia in buona fede ma eh, non la conta del tutto giusta eh, quindi noi non possiamo offrirvi eh, delle certezze anche perché non tutto dipende da noi eh, io per quanto attiene al corso di laurea economia e commercio vi faccio fondamentalmente due eh, promesse mi prendo due impegni il primo è quello che già diceva la professoressa Chiezzi. Il primo semestre per chi volesse, sarà possibile frequentare i corsi eh, da casa, eh, assistendo a, eh, in sincrono alle lezioni e eh, potendosele anche vedere successivamente. Su richiesta, questa eh, e se eh, la situazione eh, non fosse eh, tornata alla piena normalità, questa eh, sarà possibile. E anche su richiesta per casi particolari di studenti, di famiglie che eh, lo vogliano, questa possibilità sarà estesa anche al secondo anno accademico. E questo è il primo impegno. Il secondo impegno può sembrare quasi in contraddizione col primo, ma non lo è. Eh, noi, io, insomma, il Comitato per la didattica, ma anche la scuola, eh, i direttori dei dipartimenti faranno di tutto per poter tornare all alla normalità. Perché la, eh, permettetemi di dirlo, ma lo sapete meglio di me. L'università non è questa che stiamo vivendo adesso, l'università è fatta di, anche di rapporti umani, di studenti che si mescolano fra di loro, di studenti che interagiscono con i docenti e con gli altri studenti. L'università è un luogo dove si cresce non soltanto sentendo una lezione, ma avendo dei continui scambi eh, appunto, fra pari e fra studenti, ma anche fra studenti e eh, docenti. Quindi l'università deve tornare a essere questo, il più presto possibile. L'università anche fisicamente deve tornare a riempirsi dei vostri volti, dei, dei vostri visi, eh, della vostra vita, perché voi crescete solo se state tutti quanti insieme ed insieme a che è la, quella che è la comunità accademica. Eh, quindi noi faremo di tutto, perché eh, ovviamente poi dipendiamo da, da una serie di regole che noi non decidiamo, Faremo di tutto per tornare, anche perché non ci sono device elettronici che possano sostituire eh, l'importanza, anche formativa, del rapporto umano. Um, io eh, in realtà ho eh, concluso. Eh, se c'è qualcuno di voi che ha qualche dubbio, qualche perplessità, qualche eh, elemento eh, di maggiore conoscenza che vuole approfondire, io sono eh, qui. Uh, mh, disponibile a rispondere alle vostre domande ci sono domande per il corso di laurea in economia e commercio per il professor Bosco scrivete le vostre domande o presentatevi in chat e potrete avere la parola domande? nessuno? Bene, allora grazie al professor Luigi Bosco e passiamo Ad la, la parola al professor Ciro Corvese, presidente del corso di laurea in Scienze Economiche e Bancarie. Bene, eh, buonasera, mi sentite? Benissimo, allora sì, ehm, sono appunto Ciro Corvese, presidente del comitato di la didattica del corso di Scienze Economiche e Bancarie è un corso che ha un'eredità di tanti anni perché ha in qualche modo ripreso quella che era la facoltà di Scienze Economiche e Bancarie, che, come ha ricordato Silvia Tiezzi, è stata fondata più di 50 anni fa, per l'esattezza del 1966. Eh, chiaramente, come sapete tutti, alcuni provvedimenti normativi hanno imposto non solo diciamo, la fine delle eh, facoltà come istituzioni, ma anche quello di rivedere l'offerta formativa, eh, il corso di laurea in scienze economiche e bancarie, attualmente è un corso di laurea triennale e quindi non è mh, paragonabile a quello che veniva offerto dalla stessa facoltà che aveva in precedenza, questi tre corsi di eh, laurea. Ehm, diciamo che questo però eh, in qualche modo al di là, delle imposizioni che ci sono dovute, naturalmente ci sono piovute dall'alto, ehm, il corso di studi in scienze economiche e bancarie è stato sempre attento, e chi naturalmente lo ha seguito negli anni, io è da m, poco più di otto anni che seguo questo corso di studi, ehm, è stato sempre attento diciamo, alla evoluzione del mercato del lavoro, in modo tale da eh, evidenziare eventuali modifiche da apportare allo stesso corso di studi. Ultima importante riforma è avvenuta proprio quest'anno. Il corso di studi di scienze economiche e bancarie si è presentato da anni con quattro curricula. Un, eh, uno di questi curriculum era diciamo, quello storico, banca e finanza, poi il curriculum economico e il curriculum statistico quantitativo al cui negli anni si è aggiunto anche un curriculum interamente in inglese, quello Economics and Banking. Eh, diciamo che eh, quest'anno eh, è stato un anno molto importante per la riforma di questo corso di studi eh, che attualmente ha, mantiene quattro curricula tre in italiano, uno interamente in inglese quello in italiano, il primo è banca e finanza, il secondo è ehm, statistica e analisi dei dati, il terzo è economia e finanza. In qualche modo, come ci ha già detto il professor Luigi Bosco, eh, è il nostro intento quello di, almeno nei primi due anni, dare una formazione di base nelle materie che il professor Bosco vi ha già detto, quindi nella parte di economia aziendale, giuridica, statistico matematica, economica, in modo tale che lo studente possa avere diciamo, le nozioni di base per poter affrontare gli studi più specifici. Così come, ad esempio, nel curriculum Banca e Finanza gli insegnamenti successivi al secondo anno, anche se già nel secondo anno abbiamo due insegnamenti più specifici che corrispondono a 16 crediti, permette così allo studente di poter affrontare più agevolmente quegli studi che sono più improntati alla specificità di quel particolare curriculum. Così ad esempio nel caso di banca e finanza gli studi successivi sono più orientati verso il mercato finanziario, verso la banca verso mh, diciamo anche gli studi più specifici giuridici su questo su questi aspetti di banca e finanza così come per quanto riguarda il nuovo pubblico, curriculum diciamo che è stato cambiato, quello in statistica e analisi dei dati, gli studi successivi sono molto più improntati alla statistica e all'analisi dei dati e in economia e finanza lo stesso, la possibilità di dare allo studente degli strumenti opportuni per poter valutare per poter in qualche modo indagare la realtà non solo nazionale ma anche internazionale da un punto di vista economico e da un punto di vista anche degli aspetti finanziari. Quindi diciamo che i primi due anni eccetto diciamo, questi 16 crediti del secondo anno risultano dare una formazione di base che permette così allo studente di poter affrontare anche gli studi successivi che ci sono stati. Nel caso di, quindi diciamo che nel, nei primi due anni gli studenti, proprio perché molto spesso ci si iscrive al, al, in questi corsi, ma non sapendo esattamente quale è la propensione allo studio, i primi due anni permettono così di capire, far capire allo studente che si è iscritto, qual è, quali sono le materie che sono più vicine al suo modo, a, alla sua eventuale formazione. A questi tre curricula in italiano si aggiunge, si è aggiunto già da qualche anno, il curriculum interamente tenuto in inglese, ovvero il Curriculum Economics and Banking. Anche qui il curriculum che già vi, di cui vi ha già parlato il professor Bosco, cioè Economics and Management, e il Curriculum Economics and Banking, hanno degli insegnamenti in comuni per i primi anni, sempre per il medesimo obiettivo, cioè quello di fornire allo studente delle nozioni di base, degli strumenti per poi eh, diciamo, utilizzare nella parte più specifica che è quella sostanzialmente del terzo anno. Ora, per quanto riguarda gli sbocchi professionali, eh, diciamo che ehm, al di là della, eh, come dire, eh, scusate, volevo dire, no, al di là della della trasformazione complessiva, quindi da un punto di vista quantitativo diciamo che i curricula sono rimasti uguali, ma c'è stata però una trasformazione qualitativa molto importante, perché anche se magari nelle denominazioni gli insegnamenti sono rimasti identici, però poi anche nei programmi si è cercato di avvicinarsi più alla realtà. Penso ad esempio a queste realtà del fintech, dell'issure tech, cioè la tecnologia applicata poi a questi settori del mercato finanziario di cui non si può non tener conto nella preparazione degli studenti che intendono poi seguire questi tipi particolari di corsi di studio eh, per quanto riguarda gli sbocchi eh, al di là del comune sbocco che abbiamo con il corso di economia e commercio ovvero la libera professione quindi l'esperto contabile qui ci sono appunto delle professioni che sono più legate diciamo ai mercati finanziari finanziari. Vuoi la consulenza finanziaria? È vero che la consulenza finanziaria ora può essere fatta anche attraverso il diploma di maturità, ma ciò non toglie che con tutta questa preparazione che viene fornita allo studente, chiaramente il, lo studente che vorrà poi in futuro intraprendere questo tipo particolare di attività, si saprigerà chiaramente avvantaggiato così la possibilità per esempio di entrare in enti di ricerca, in ricerca sia di pubblici che privati perché naturalmente le, gli studi che vengono fatti e eh, gli strumenti che vengono forniti permettono anche questo tipo di, eh, diciamo, di attività così come l'attività diciamo, che in questo tempo sta avendo molto successo il cosiddetto data scientist cioè il soggetto che in qualche modo riesce ad interpretare i big data e in qualche modo ad utilizzare quell'interpretazione eh, diciamo, quell per poi diciamo eh, un, a, a, a fini ulteriori diciamo, di quello del semplice eh, come dire, interpretazione del dato oggettivo che naturalmente è stato esaminato. Eh, al pari di quello che ha detto il professor Bosco quindi ci sono delle cose che sono comuni tipo l'internazionalizzazione di recente il corso ha avuto tante eh, borse Erasmus gli studenti molto, diciamo, hanno aderito molto a questo progetto, progetto Erasmus così come a quelli eventualmente quelli degli overseas che sono naturalmente molto importanti è da anni oramai che il corso di studi e questo ci fa molto piacere ha una ehm, piena soddisfazione da parte degli studenti, maggiore del 90%. Quindi gli studenti che hanno seguito questo corso in realtà poi si riscriverebbero nuovamente a questo stesso corso. Io ho terminato il mio, il mio, i miei 10 minuti a disposizione, però se ci sono domande rimango a disposizione. Eh, grazie. Eh. Professor Corvese, avete domande per il professor Corvese per il corso di laurea in Scienze Economiche e Bancarie? Vi invito a fare domande. Vorremmo anche sentire la vostra voce. Siete in tanti collegati, ma, eh, ma tacete, eh, Salve, posso? Sì, prego. Non... Salve. Scusi, non la sento. Nome, nome e scuola di provenienza. Sì, mi chiamo Vitina Montesano e provengo dall'Istituto Salesiano Sant'Antonio di Padova di Soverato. Volevo sapere se la percentuale di occupazione per quanto riguarda la facoltà comunque in generale anche di scienze economiche e bancarie valga come per quelle di, un, di una normale laurea in uh, economia e commercio, come appunto ne avevate parlato prima. Sì, anche lì c'è un livello di occupazione molto alto diciamo che dal primo al secondo anno c'è un livello di occupazione alto, sì, anche lì, anche per il nostro corso di studi Ah, grazie, grazie mille sì. C'era anche una domanda e infatti era questa che volevo ho uh, visto prima, allora per i corsi di laurea, in, il curriculum in inglese, sia economics and banking economics and management, il professor Bosco Idio è da anni che Uh, seguiamo questi due curricula in uh, inglese, uh, è necessario, rispetto appunto a tutti gli altri corsi, avere appunto il livello B2. Ora, uh, la persona che ha chiesto... Uh, posto la domanda, chiedeva se era necessario fin dall'inizio. Allora noi qui in sede, proprio nella sede della scuola di economia e management, abbiamo anche il centro linguistico di Ateneo che risulta essere appunto importante perché noi, è possibile che la diciamo l'idoneità B2 possa essere appunto ehm, conseguita anche in sede. Non è possibile iniziare quindi sostenere gli esami senza il livello B2 quindi eh, il sistema S3 diciamo blocca lo studente nel caso in cui il livello B2 non sia stato superato ci sono altre domande su quello che è stato detto fino a questo momento eh, okay, ok allora eh, Alex Alex chiede quanto dura l'Erasmus? Beh, come ho detto nella mia presentazione, l'Erasmus può durare fino a 12 mesi e si può andare in mobilità Erasmus a partire dal secondo anno di ogni ciclo di studi. Eh, per quanto riguarda Isa Ruggeri, chiede, eh, vuole sapere se è nota la data dei test di accesso per il corso di eh, scienze economiche e bancarie, beh se Isa, se lei può aspettare, dopo il professor Bosco interverrà il professor Marco Lonzi che parlerà del test di accesso e anche delle date, quindi rimanga collegata e eh, avrà la risposta che cerca. Giaele Sbattella vuole sapere se il corso di economia e commercio ha la frequenza obbligatoria, se vuole rispondere il professor Bosco a questa domanda. Eh, nel frattempo allora, eh, la... Sì, eh, la, la domanda era se si fosse la frequenza obbligatoria eh, in realtà noi ehm, per vecchia tradizione non eh, consideriamo la frequenza ai corsi eh, obbligatoria eh, è molto molto consigliata la frequenza eh, ai corsi specie a questo punto direi l'anno 21 che sarà possibile almeno per il primo semestre farla da, da casa propria, però non c'è nessun obbligo formale e eh, giuridico di eh, frequentare i corsi. Eh, aggiungo soltanto una cosa che vale principalmente per gli, gli anni precedenti, ma noi speriamo valga anche per eh, il prossimo anno accademico, eh, la eh, didattica a livello universitario da noi è organizzata in questo modo, ci sono due semestri. Eh, che di lezione, il primo eh, inizia tendenzialmente l'ultima settimana eh, di settembre e finisce poi eh, prima delle vacanze di Natale poi abbiamo il periodo degli esami gennaio e febbraio poi a marzo riprendono le lezioni e terminano poi alla fine di maggio giugno e luglio ci sono gli esami e c'è anche poi una sessione a settembre però all'interno di ciascun, chiamiamolo semestre, in realtà eh, sono eh, tre mesi in cui c'è eh, l'insegnamento, in cui ci sono le lezioni, a metà di ogni ciclo di questi due cicli ci sono degli esami eh, che vengono chiamati prove in itinere, eh, che eh, principalmente sono eh, dedicati a coloro i quali hanno eh, seguito eh, il corso in tutte le modalità possibili. Eh, questo vi dice come appunto sia utile eh, frequentare eh, il corso, anche perché specie questa, eh, questo esame intermedio eh, lo si eh, affronta molto meglio se si è seguito, eh, se sono seguite eh, le lezioni. Ok, eh, grazie Luigi, ci sono altre domande per economia e commercio, ho visto, per esempio eh, Benedetta Sabatino chiede se per il corso di Economics and Management gli esami sono gli stessi del corso in italiano? Allora, ehm, tendenzialmente l'impronta educativa è almeno per, il, per i primi tre semestri, per i primi due anni molto eh, simile, per alcune materie, per esempio tutte le materie che riguardano, come abbiamo visto prima, l'economia aziendale, l'economia politica, eh, gli strumenti matematico-statistici, diciamo che sono eh, molto, molto eh, simili. C'è una lieve differenza per quanto attiene alle materie eh, giuridiche, eh, perché qui l'impronta, più che sul, di e anche sul diritto italiano, ma è anche un approccio più eh, comparativistico, cioè che mette in relazione eh, strutture giuridiche differenti anche perché appunto, richiama una, uh, un gruppo di studenti, una platea di studenti più internazionale e eh, quindi non è squisitamente focalizzato sull'apprendimento uh, degli strumenti giuridici uh, italiani. A parte questa di, eh, differenza, tendenzialmente il corso di economia e management è molto simile, in una lingua differen differente ovviamente, al corso di economics and management insegnato in lingua inglese. Ok, grazie. C'è un'altra domanda. Eh, Margherita Cerri chiede se i corsi, le lezioni dei corsi di economia e commercio e scienze economiche e bancarie. Verranno eh, erogate anche in teledidattica per, presso la sede di Grosseto? Risponde... Sì, sì, sono in... ecco, questa è un'altra cosa importante, bisogna tenere presente che tutti i corsi vengono tenuti in teledidattica sia da Arezzo che da Grosseto, quindi è possibile che gli studenti, naturalmente all'inizio della loro iscrizione, devono, eh, diciamo, indicare la preferenza della sede quindi sia Arezzo o Grosseto, e sia ad Arezzo che da Grosseto i corsi vengono seguiti in teledidattica. Io ho fatto l'esperienza da anni, oramai, del mio corso in teledidattica e ho visto che ci sono studenti sia ad Arezzo, molti da Arezzo, ma anche tanti da Grosseto. Se posso solo aggiungere, eh, la teledidattica che noi forniamo ad Arezzo e Grosseto, in realtà pure a San Giovanni Valdarno, è una forma particolare di teledidattica perché è in aule attrezzate che noi abbiamo nelle sedi di Arezzo, Grosseto e San Giovanni ed è, è dalla possibilità agli studenti che frequentano eh, in, questi, eh, in questi posti di intervenire direttamente nella lezione quindi è partecipata come teledidattica. Ovviamente questa forma di partecipazione nella teledidattica che si seguirà l'anno venturo, si potrebbe seguire l'anno venturo da casa, ovviamente non è possibile. Quindi il servizio che noi offriamo ad Arezzo, Grosseto e San Giovanni è di natura come dire, eh, particolare, e lievemente diversa dalla teledidattica che offriremo invece a tutti il prossimo anno accademico. Ok, grazie. Eh, ci sono due domande sul test di accesso. Eh, Chiara Salerno e Riccardo Ramazzotti chiedono informazioni sulle date del test di accesso. Se rimanete collegati con noi, eh, il prossimo intervento sarà proprio quello del professor Marco Lonzi che parlerà del test di accesso e anche delle date. Eh, Alessandra Sacco chiede se... Per il corso di economia e management, se non si ha l'attestato B1, si possono sostenere lo stesso gli esami? Allora, ehm, il B1 in realtà, eh, allora noi abbiamo il, il curriculum in italiano nel quale eh, il B1 eh, è, diciamo, viene è richiesto, fa parte dei crediti che verranno acquisiti entro i tre anni, ma non pone nessuno sbarramento. Sui, eh, sugli esami successivi. Nel caso invece del corso in inglese, e solo nel, nel, corso, nel caso del corso in inglese, quindi economics and management, in questo caso eh, noi chiediamo che gli studenti abbiano ovviamente una conoscenza della lingua inglese superiore a quella che si eh, richiede per gli studenti dei, cor dei corsi in italiano, che abbiano il B2. Il B2 però non devono averlo nel momento in cui si iscrivono, possono acquisirlo anche dopo, appunto presso il CLAP, il Centro Linguistico di Ateneo che abbiamo peraltro in sede. L'unico sbarramento che noi poniamo è che abbiano, eh, acquisiscano questa certificazione prima di fare gli esami, quindi non possono sostenere alcun esame se non hanno la certificazione B2. Però ripeto, questo vale solo per il corso in lingua inglese, Economics and Management. E ovviamente la stessa cosa per Economics and Banking, eh, che è il, il, il corso gemello. Ok, grazie. Poi c'è una domanda di Andrea Skornaienki: si può frequentare sia il corso di Economia e Commercio, sia quello di Scienze Economiche e Bancarie? Ovviamente no, <ride> o l'uno o l'altro. Eh, anche se il primo anno e mezzo è praticamente identico. Greta chiede... Scusami, quanto... forse, forse si potrebbe dire che per gli incerti non fa molta differenza. Eh, si può poi passare da economia e commercio a scienze economiche e bancarie o il contrario alla fine del primo anno senza nessun problema, perché il primo anno gli esami sono perfettamente identici. Infatti. Esatto, perfetto, così questo risolve il problema per gli incerti. Eh, Greta chiede per quanto riguarda entrambi i corsi al primo anno, volevo sapere, volevo sapere se gli esami più estesi saranno divisi in parziali oppure se ci sarà un esame unico. Sì, gli esami più importanti di solito hanno una prova parziale di metà corso e questo vale per tutti gli esami più, più importanti. Stella Miglietta, qual è la sede per economics and management? È la stessa, eh, è identica per tutti i curricula dei due corsi di laurea triennali, cioè il presidio di San Francesco, se questa è questa la domanda che lei stava facendo. Ofelia Longo, per il corso di laurea in scienze economiche e bancarie, se l'emergenza dovesse continuare per tutto il futuro anno accademico, gli esami saranno in remoto o in presenza? Se vuole rispondere il professor Corvese, eh, e questo appunto bisogna vedere se l'emergenza. Io spero che non prosegua l'emergenza. Poi chiaramente sono stati adottati dei provvedimenti, diciamo, eh, immediati, quindi proprio per l'urgenza. Qualora l'urgenza dovesse proseguire, allora anche in quel caso i provvedimenti saranno adottati, l'urgenza anche in quel caso, però ancora questo naturalmente non, non si sa. Quindi se l'urgenza dovesse proseguire, chiaramente si dovrebbero adottare anche in quel caso i provvedimenti di urgenza come sono stati adottati fino ad ora, cioè tenere, sostenere gli esami da remoto, questo senz'altro. Okay. Grazie Ciro, poi ci sono due domande di Andrea Mura. La prima è l'università dispone di partnership per il collocamento post laurea, l'università dispone di un, eh, di un placement office che ha molti contatti con eh, rappresentanti delle attività produttive, quindi con il mondo del lavoro, con imprese, aziende di vari settori, eh, quindi è possibile eh, stabilire contatti con eh, il mondo del lavoro attraverso il placement office prima di eh, conseguire la laurea e poi la seconda domanda di Andrea Mura l'università no eh, nel curriculum in italiano c'è l'esonero agli esami in, in inglese se si presenta una certa certificazione non, non è molto chiara la domanda eh, allora si è conseguito il B1 eh, e allora il, la certificazione B1 così come la certificazione B2 è stata già conseguita, deve essere presentata al centro linguistico di Ateneo. Il centro linguistico di Ateneo controlla la veridicità, controlla quindi l'esattezza della certificazione, perché non tutte le certificazioni, dipende anche qual è l'istituto che ha poi, diciamo, eh, concesso quella certificazione, e quindi controllerà la certificazione e manderà all'ufficio studente didattica l'indicazione se quella certificazione può essere considerata come idoneità B1 o anche l'idoneità B2 ok grazie Ciro Giuseppe Somma chiede se dopo sarà presentata l'offerta formativa dei corsi magistrali eh, no, questo evento è, ehm, si focalizza sui corsi di laurea triennali ma come ho detto eh, all'inizio ci sarà un open day dedicato all'offerta formativa magistrale nel mese di giugno quindi eh, vi eh, chiedo di Tenere d'occhio il sito web della Scuola di Economia e Management e anche il portale Orientar.si -Sì dell'Ateneo perché verrà annunciata data e orario dell'open day per i corsi di laurea magistrale della Scuola di Economia e Management. Gabriele, Gabriele eh, il centro linguistico offre la possibilità di conseguire certificazioni di lingue straniere oltre a quella per l'inglese? Sì, sì. Niccolò Pace, salve, volevo sapere se la doppia laurea per i corsi in inglese vale sia per le lauree triennali sia per quelle magistrali no, vale solo per le magistrali e solo per quelle magistrali che hanno attivato un accordo di double degree quindi potrà trovare tutte le informazioni eh, su questo eh, sia sul sito web dei corsi di laurea magistrale oppure eh, partecipando all'open day sulle magistrali Isa Ruggero, è possibile partecipare alle lezioni effettuate in remoto anche durante la fine di questo anno, solo a partire dal nuovo anno accademico? Eh, partecipare anche durante la fine di questo anno? Beh, veramente le lezioni in remoto sono state erogate per tutto il semestre in corso a causa dell'emergenza sanitaria. Eh, non so se, se è questo che voleva sapere quindi sono alcune lezioni in remoto sono ancora, sono ancora in corso eh, Benedetta Sabatino vi sono degli alloggi tipo collegi per gli studenti fuori sede? sì, di questo magari parleremo alla fine con la dottoressa Boggi Alessia Mariotti eh, sia per Economia e Management che per Economics e Management è richiesto il test d'ingresso è possibile farli entrambi? Per provare a entrare al corso in, in intera, interamente in inglese. Beh, il test d'ingresso è unico, Alessia, e quindi eh, superando il test d'ingresso lei poi può decidere di iscriversi a uno qualunque dei corsi di laurea. Adesso, eh, dunque, vi, vi chiederei di fermarvi con le domande in chat perché eh, vorrei passare la parola al professor Marco Lonzi che parlerà del test di accesso, le domande alle quali non abbiamo ancora risposto verranno, riceveranno una risposta dopo l'intervento del professor eh, Marco Lonzi. Eh, la professoressa Faleri è intervenuta per ricordare ad Andrea Mura, che chiedeva delle opportunità post laurea, che eh, l'Università ha attivato eh, convenzioni con ben 2000 imprese per effettuare gli stage. Adesso passo la parola al professor Marco Lonzi che ci parlerà del test di accesso. Allora, un saluto a tutti, io faccio scorrere rapidamente anche una pagina di appoggio, spero la vediate e la vediate bene, confermatemelo. Perché facciamo un test d'accesso? Si fa il test d'accesso perché siamo obbligati dalla normativa nazionale, quindi non è una scelta di Siena. A cosa serve il test d'accesso? La finalità del test potrebbe essere divisa in due. I corsi di laurea che hanno il numero chiuso hanno bisogno di un test d'accesso per selezionare quelli che verranno ammessi a questo corso di laurea. La Siena Economia, di qualsiasi tipo, non ha numero chiuso. Quindi per noi il test rimane, come era stato fin dall'origine, un test autovalutativo, ovvero un test fatto per le persone in modo che possano valutare le loro conoscenze di base rispetto a quello che poi sarà il corso di studi da affrontare. Noi siamo obbligati a presentare un test d'accesso gli studenti che si vogliono iscrivere sono obbligati a sostenere un test d'accesso che relazione c'è tra il test d'accesso e l'iscrizione a Siena Economia attenzione bene, da ora in poi io parlo solo e soltanto del test d'accesso in relazione a Siena Economia perché ogni corso di laurea usa il test d'accesso a modo esclusivo suo quindi se non pensate di iscrivervi a siena ma da un'altra parte informatevi bene cosa intendono in quell'altro corso di laurea relativamente al test d'accesso a siena economia ci si può tranquillamente iscrivere completare l'iscrizione a qualsiasi corso di laurea del primo anno, frequentare le lezioni senza ancora aver fatto il test d'accesso, perché noi forniremo, e lo vedremo quando saremo alle date, l'opportunità di fare il test d'accesso fino a novembre. Ed inoltre, siccome abbiamo fatto la scelta di un test d'accesso gestito da un consorzio che opera a livello nazionale, a noi va benissimo che facciate il test d'accesso in una qualsiasi sede a vostra scelta, anche che vi viene più comoda. Non è assolutamente obbligatorio fare il test d'accesso a Siena. Come test d'accesso abbiamo fatto la scelta del CISIA, Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati dell'Accesso. È un consorzio che dal circa il 2007-2008 cominciando con ingegneria prepara test d'accesso e questi test d'accesso si sono poi estesi praticamente a quasi tutti i corsi di laurea che ci sono in Italia. Noi esamineremo due parti, quello che riguarda il TOLC, quello che riguarda il MOC. Il TOLC è TOLC economia quando andate nella pagina del CISIA, qui vedete sulla sinistra Tolk e che è il Tolk di ingegneria. Poi a voi probabilmente interesserà il Tolk e Tolk economia. Registrarsi al sito del CISIA è un qualcosa di assolutamente gratuito e può servire per varie cose. Uno si iscrive al sito del CISIA per fare test d'allenamento. Uno si iscrive al sito del CISIA per poi iscriversi veramente ad una data in cui ci sarà il test d'accesso. Con l'iscrizione al sito del CISIA si possono scaricare i risultati e fornirli alla segreteria studenti che ce lo chiede. Nel sito del CISIA ci sono tutta una serie di informazioni ed oltre a questo c'è un help desk. Che può essere fatto per posta elettronica e può essere fatto per telefono. Nell'ultimo anno hanno avuto circa 100.000 contatti, quindi se ci sono 100.000 contatti vuol dire che l'Alpedesco funziona. Date del talk a Siena. Ripeto, se dovete fare il test d'accesso per Siena Economia ci va bene che lo facciate dove vi pare. Per chi lo volesse fare a Siena, allora... A causa di quello che è successo nel nostro paese, noi si conterebbe perché qui ci vuole l'indovino, la sfera di cristallo per sapere a luglio che, che succede, si conterebbe di farlo il 14 di luglio, il 21 di luglio, il 25 d'agosto. E come vedete sono state riservate una sola aula e due soli appuntamenti. Priorità 3 vuol dire all'8 e un quarto di mattina, priorità 2 vuol dire alle 11:00 lo fa il CISI all'ordine di iscrizione, non lo potete scegliere voi. Per tradizione in questo periodo, luglio e agosto, ci bastavano due soli appuntamenti con una sola aula. Vedete multi-talk? Multi vuol dire che in contemporanea, nella stessa aula, possano fare il talk quelli che lo vogliono fare in italiano e quelli che lo vogliono fare in inglese. Il grosso dei talk lo avremo nel mese di settembre con tre appuntamenti, e per quelli che avessero come dire, maturato la loro iscrizione mettendoci un po' più di tempo perché avevano da pensarci, ci saranno i talk il 13 ottobre e ci sarà il talk il 10 di novembre. Quindi per quello che riguarda il fare il test d'accesso, se tutto va bene e potremo fare come stabilite le date in presenza qui a Siena, noi abbiamo queste date possibili, non le vedete nel sito del CISIA per un motivo molto semplice, il CISIA periodicamente ci dice aprite le date di questo periodo, quindi le date di luglio ed agosto il CISIA ci chiederà di aprirle a giugno, le date di settembre ci chiederà di aprirle a luglio, non le vedete perché non sono state aperte ancora ma ci sono e quelle che vi presento in questa pagina poi le trovate anche nella nostra pagina della SEM alla voce test d'accesso quindi tutte le informazioni ce le ritrovate laurea triennale a Siena Economia qualsiasi laurea triennale a Siena Economia come detto occorre fare il test d'accesso e si può fare il test sia in italiano che in inglese, indipendentemente dal corso di laurea in italiano o in inglese che si vuole poi intraprendere. Chi vuol fare il corso di laurea in inglese va benissimo fare il test in italiano. Tanto per fare i corsi di laurea triennale in italiano ci vuole il B1. Per fare corsi di laurea triennale in inglese ci vuole il B2 e la certificazione dell'inglese è indipendente dal test. TOLC, test online CISIA, vuol dire che nella data stabilita, nell'aula informatica stabilita, ogni persona che si è prenotata si siede al suo posto, al momento in cui dà il via al test, riceve il suo test personale le persone che sono nella stessa aula hanno tutte un test differente, ma ormai il CISIA ha un serbatoio di circa più di 800 domande valutate in facili, medie e difficili e c'è un meccanismo con il quale il test che viene dato a ciascuna persona ha una difficoltà che è calcolata uguale per tutti. Quindi non c'è bisogno di stare a preoccuparsi. Anticamente c'era il TIP, il test in presenza, uno stesso giorno in tutta Italia, tutti quelli che facevano il test, ed era una cosa epica: arrivavano 500, 600 persone, ricevevano tutti un librettino di carta con le domande, avevano una scheda per dare le risposte. Il TIP sta ovviamente sparendo perché la praticità del talk è infinitamente superiore. Come è fatto il talk d'economia? Talk in italiano è un test a tempo variabile, cioè mezz'ora più mezz'ora più mezz'ora, 30 più 30 più 30. Questo è il tempo massimo che voi potete avere. Il test è in ordine sequenziale rigido. Si parte con la logica, 13 domande. Poi la comprensione verbale, 10 domande. Matematica, 13 domande. Tempo variabile vuol dire che se... La parte di logica, pensate di averla già completata, potete benissimo finirla, che ne so, in 20 minuti. Ci mettete 10 minuti di meno. Però attenzione, siccome il tempo era 30, avete messo 10 minuti in meno. Quei 10 minuti sono persi, non potete distribuirli su un'altra parte del test. Quando da logica passate a comprensione, poi non potete tornare indietro. Questa è la struttura che è bene ricordare per il test. Alla fine nel test in italiano c'è una sezione aggiuntiva, 30 domande in lingua, di lingua inglese, che ha questa una durata di 15 minuti. Chi la vuol fare questa parte la fa, chi non la vuol fare non la fa. Una persona che avesse già il B1 o il B2 prende e la salta, e anche se si volesse divertire a farla, e la facesse male, non è che questo li fa cancellare la certificazione. La certificazione ottenuta rimane valida. Il token in inglese ha la stessa perfetta identica struttura, logic, verbal comprehension, mathematics. È chiaro che alla fine non c'è la parte relativa all'inglese perché il test è tutto in inglese e quindi questo basta per controllare. Domande e punteggi? Le domande nel test TORC sono domande a risposta multipla, a ogni domanda vengono date 5 risposte, una sola è giusta, se si risponde esattamente si prende un punto, se si dà una risposta sbagliata viene tolto un quarto di punto, questo è un meccanismo studiato per far sì che la gente non spari le crocette a caso, se non si dà risposta zero punti. Quindi, e questo è fondamentale, vedete ce l'ho scritto bene qui in alto, come si valuta a Siena Economia il test d'accesso? Da altre parti fanno valutazioni abbastanza differenti? Allora, noi diamo due tipi di punteggio. Questo fu stabilito dal vecchio consiglio di facoltà e quindi è rimasto inalterato. Si fa una media ponderata dei punteggi delle tre sezioni, matematica pesa tre, logica pesa 2, comprensione pesa 1 per cui viene pari pari il suo voto Tre volte il voto di matematica più due volte il voto di logica più il punteggio di comprensione verbale tutto fratto 6 perché la somma dei, dei pesi chiaramente 3 più 2 più 1 fa 6 si considera sufficiente il test nella sua globalità se con questa media ponderata si è ottenuto un punteggio almeno di 6 e 5, ma non basta questo, perché poi si prende la parte di matematica a sé stante e anche a questa, senza media perché da sola, si pretende un punteggio pari a 6 e 5. Quindi a Siena si considera superato il test d'accesso se si ottiene sufficiente nella prima parte e sufficiente contemporanea nella seconda parte. La sezione aggiuntiva di conoscenza di lingua inglese serve ad essere indirizzati presso il centro linguistico d'Ateneo per vedere se c'è bisogno di fare altri corsi, corsi pre-corso inglese, eccetera. Ricordatevi bene, se vi siete iscritti al sito del CISIA, conservate sempre con cura nickname e password usati al momento della prima iscrizione. Perché quelli vi serviranno in eterno per qualsiasi rapporto con il Cisia, il test, i suoi risultati. Se il test non fosse sufficiente. Non impedisce assolutamente l'iscrizione a Siena Economia. Lo ripeto, ci si può tranquillamente iscrivere, anche se ancora il test non si è fatto. Però, chi non supera il test ottiene gli OFA, obblighi formativi aggiuntivi. E una cosa importante da dire, il risultato del test è vostra proprietà privata. Anche se l'avete fatto malissimo, fino a che non presentate i risultati voi, nessuno ve le mette in giro. Questo per darvi un po' di tranquillità. Per chi non supera il test d'accesso sono attribuiti gli obblighi formativi aggiuntivi. Come si assolvono gli OFA? Noi abbiamo messo vari meccanismi. Il primo, che io personalmente sconsiglio, poi ognuno fa quel che gli pare, si rifà il test d'accesso e si cerca di superarlo. Ma noi qui a Siena vediamo un'altra serie di opportunità. Nel mese di settembre noi facciamo il corso propedeutico di matematica ne parleremo dopo velocemente sono 11 lezioni che possono benissimo servire per ripasso possano servire per affrontare per la prima volta alcuni argomenti perché le parole seno coseno logaritmo esponenziale vedo che qualche brividuccio lo fanno correre lungo la schiena e il corso di video ti voglio fare la proposta per dare le conoscenze di base che poi serviranno in questo tipo di studi alla fine di questo precorso che non ha obbligo di frequenza e può essere eseguito a Rezzo Grosseto in teledidattica viene fatta una prova finale di 10 domandine di matematica simili a quelle del Tolche che ottiene una valutazione sufficiente ha assolto gli obblighi formativi non ha più nessun debito oppure siccome si può tranquillamente iscriversi e frequentare anche senza aver fatto il test o anche avendo fatto il test insufficiente a metà dei corsi del primo anno c'è verso novembre la prova intermedia a matematica per esempio la prova intermedia riguarda la prima metà del corso l'introduzione e tutta la teoria di limiti e continuità questa prova intermedia se viene fatta in maniera da ottenere un risultato sufficiente è un altro modo per assolvere gli OFA chi ha avuto sufficiente nella prova intermedia non ha più nessun problema il modo migliore in assoluto per assolvere eventuali OFA è quello di superare l'esame di matematica generale entro il primo anno quando uno ha superato matematica generale entro il primo anno, con qualsiasi voto, è a postissimo. Casomai ricordatevi che questi obblighi formativi aggiuntivi vanno obbligatoriamente assolti in uno dei modi che avete visto prima, nel corso del primo anno, perché altrimenti vengono bloccati i corsi del secondo anno e si possono sostenere solo gli esami del primo anno tra i quali ovviamente c'è matematica generale, per cui uno superando matematica generale chiaramente sistema la questione. Quali sono gli strumenti per assolvere gli OFA? Si può seguire il precozzo di matematica, si può andare a lezione di matematica generale o seguirle anche in teledidattica, seguire le esercitazioni. Tenete presente che ci sono studenti tutor che vi possono dare un appoggio, i docenti del corso devono fare il ricevimento studenti. Questi sono i meccanismi con i quali va bene, uno può benissimo avere un aiuto nella sua preparazione e per superare matematica e per assolvere gli OFA. Il precorso di matematica di cui vi parlavo prima si svolge a settembre, sono 11 lezioni. Le prime tre lezioni riguardano l'insiemistica e gli insiemi numerici, naturali, interi, razionali, reali. Se qualcuno comincia a dire ma io questi nomi non li ho mai sentiti, va bene tre lezioni di geometria analitica, il piano cartesiano, rette, parabole, circonferenze, qui quasi tutti dovrebbero essere abbastanza forti, tre lezioni di trigonometria, perché la trigonometria è indispensabile, infine due lezioni sulle potenze, il concetto di esponenziale e logaritmo. Al termine prova di verifica saranno dieci domande, ve l'ho già detto, di matematica a risposta multipla, con sole quattro risposte però il principio è sempre quello risposta giusta un punto risposta sbagliata meno un quarto la prova intermedia del corso di matematica generale vi dico solo che ci sarà a novembre ciascun docente perché in questo momento a matematica generale i corsi sono quattro in parallelo ciascun docente del corso vi fornirà le opportune, eh, le opportune informazioni il CISIA non solo fornisce test d'accesso ma vedete, vi potete registrare entrando nel sito per poter fare esercitazioni, i due quadrettini superiori. Vi potete registrare al sito del CISIA per iscrivervi il giorno e sarete pronti al test d'accesso. Il CISIA mette anche a disposizione il MOOC, Massimo Online Open Course. Cioè tutti quelli che sono gli argomenti di un talk e voi li potete ripassare e studiare in teledidattica gratuitamente seguendo il corrispondente MOOC, C'è cioè, il MOOC per agraria, per economia, per ingegneria, per farmacia, uno volendo si può scatenare a fare il MOOC che gli pare e quindi gli argomenti del test talk le trovate presentati nel MOOC con la possibilità anche di fare dei test di prova. E con questo io, se non ci sono domande, ho concluso. Grazie, al professor Marco Lonzi. C'è una domanda sul test di accesso da parte di Piero Grassano che chiede quante volte si può rifare il test. Allora, la risposta è molto semplice, il CISIA contente di fare il talk una volta al mese. Ci sono anche passionisti del talk, una signorina venne a Siena la terza volta e lo faceva e gli dissi guardi, siccome tutte le volte peggiora, tenga il primo risultato e sia contenta. Però potete fare il talk una volta al mese, potete iscrivervi e dovete pagare. Qui fa tutto il CISIA, Siena non c'entra assolutamente niente. Se vi siete iscritti e avete pagato, per un qualche motivo potete anche non presentarvi. Entro l'anno, entro lo stesso anno solare, avete l'opportunità di presentarvi un'altra volta, in un'altra sede, per un altro tipo di talk economia, ingegneria, agraria, quel che vi pare a voi, però se anche la seconda volta che vi siete segnati non vi ripresentate, allora i 30 euro dell'iscrizione li perdete. Ok, grazie Marco. Ci sono altre domande per il test Tolk e poi risponderemo anche alle domande che non hanno ricevuto risposta prima. Ofelia Longo chiede, qualora si volesse fare il talk presso un altro Ateneo italiano, il risultato come verrà trasmesso all'UNICI? sarà lo studente ad occuparsene o saranno le università a trasmettere i dati? No, come vi dicevo, conservate sempre con assoluta cura nickname, password e iscrizione, perché il sito del CISIA, per chi avesse già fatto il test, ha una parte riservata della pagina che consente di scaricare un file PDF Acrobat. Voi prendete, arriva per posta questo file PDF e questo file PDF lo girate a chi vi pare. Questo è quello che riguarda Siena Economia. Da altre parti credo siano le segreterie che si mettano un collegamento col Cisia. Però francamente io mi occupo di Siena e non di altre università. Bene, grazie Marco. Poi c'è la domanda di Chiara Salerno che dice quanto detto dal professor Lonzi per le date e per le modalità del test vale anche per il test delle magistrali. No, assolutamente no. Noi, io ho parlato solo del test per le triennali. Eh, Chiara, il test di accesso TOLT-E eh, viene effettuato solo per eh, gli studenti che si iscrivono alle triennali, non per gli studenti che si vogliono iscrivere alle magistrali. Quindi, quanto ha detto il professor Nonzi, vale per chi deve iscriversi a un corso di laurea triennale. Il Cisia, CISIA non fa al momento test di accesso magistrali, fa solo triennali. Ok, poi c'è Andrea Mura che chiede eh, il talk e è ancora possibile effettuarlo a distanza, vista l'emergenza, cioè da casa? Allora, eh, ci sono tutta una serie di sedi che hanno accettato di fare il talk a casa. Noi non l'abbiamo potuto fare per una serie di problematiche nostre particolari Visto che c'era in contemporanea le lezioni da gestire, l'aula informatica erano occupate e quindi non avevamo personale sufficiente per questo. Però nella pagina del Cisia lei troverà le sedi che forniscono il talk a casa, talk chiocciola a casa, talk at casa. E per quello che vi ho detto. Se lei è molto interessato a venire a Siena Economia e vuol fare il corte a casa con il vento Verona che lo fornisce, a Siena Economia va benissimo, ci porti i risultati. Ok, grazie Marco. Per Chiara Salerno che chiedeva quale test si deve fare per le magistrali, la dottoressa Fabbri ha scritto che come ho già detto, eh, per le magistrali non si fa il test TOLC-E, ma può scrivere all'indirizzo email magistraliaatuncity per ricevere informazioni. Poi, sempre riguardo al test TOLC-E, Isa Ruggeri chiede se la sezione aggiuntiva sulla conoscenza dell'inglese deve essere effettuata obbligatoriamente da chi non ha l'idoneità B1. Allora, se devo dire la mia opinione personale, la parte aggiuntiva di inglese sarebbe benissimo da farsi per chi non ha ancora il B1, perché in questo modo, dal suo risultato, il Centro Linguistico di Ateneo può darle delle informazioni migliori, nettamente più complete, su quello che è il percorso che poi le consiglieranno per arrivare ad ottenere questo B1. Ok, grazie Marco. Poi c'è la domanda di Carlo Dimitri. Il TOLC-E va quindi svolto entro novembre per poi proseguire gli studi di Siena Economia oppure si possono proseguire gli studi senza svolgere il test TOLC-E? E la regola universitaria nazionale prevede l'obbligo per una persona che si iscrive ad un qualsiasi corso di laurea di fare il test d'accesso. Quindi la risposta è bella e data. Ok. Sarebbe, sarebbe più che opportuno farlo entro il mese di novembre. Ok, poi c'è la domanda di Andrea eh, Scornajenchi: c'è una data precisa nel quale iscriversi al Cisia per fare il talk e. No, assolutamente no. Uno va sul sito del CISIA e guarda quali sono le date già aperte che possano essere tolte in presenza, credo ce ne siano poche viste le norme nazionali, e ci sono in una buona parte i tolche a casa. A giugno si vedrà che cosa ci chiede di aprire il CISIA e quindi dovrebbero aumentare queste cose. L'unico rischio di iscriversi tardi è che magari il turno delle otto e un quarto è già tutto pieno e il CISIA lo mette al turno delle undici, quindi io le grandi corse a doversi iscrivere al sito CISIA non le farei. Appena lei si è iscritto ha subito la possibilità di fare test di prova e di leggersi il MOOC per vedere quali sono gli argomenti del test. Quindi appena vuole cominciare a prepararsi, si iscrive e via. Non c'è una regola temporale da rispettare. Una al sito del CISIA si iscrive quando gli pare. Ok, grazie Marco. C'è una domanda di Alessia Mariotti e poi passiamo all'ultimo intervento. Quindi, indipendentemente dall'indirizzo di economia e management in italiano o in inglese, il test d'ingresso si può fare in italiano per entrambi e poi conseguire la certificazione B2 direttamente con voi? Penso la certificazione B2, se la diamo noi lo dovrebbe dire il centro linguistico d'Ateneo, ma penso il centro linguistico la possa dare, no? in ogni caso io parlo del test d'accesso per qualsiasi corso di laurea triennale a Siena il test d'accesso lo può fare a scelta sia in italiano che in inglese va assolutamente bene uguale ok grazie Marco rimangono Alessia, la stessa ragazza Alessia Mariotti che chiedeva se avete un libro da consigliarci per, uh, per studiare per il test? Il meglio libro che ci sia sarebbe il MOOC che vi ho fatto vedere, gestito dal CISIA. E, è, il meglio, è il meglio test d'accesso che ci sia. È un test online, non è un libro cartaceo. Però credo che uno se vuole lo ordina, lo può avere anche in cartaceo. E poi se va su internet, ormai tutti scrivono Manualetti per prepararsi al test d'accesso. Ne trova centinaia. Ok, um, dunque, rimangono ancora alcune domande per il test di accesso, ma vorrei passare la parola alla dottoressa Martina Boggi per l'ultimo intervento. Le domande di eh, Riccardo Ramazzotti, Maria Teresa Battilomo e andrea scornaienchi riceveranno risposta alla fine dell'evento così come le domande di benedetta fabiano oriana taglia lavoro eh, taglia lavore federica simi felice l'apertosa e eh, federica palladino e francesco lazzeri prima di passare la parola alla dottoressa martina boggi volevo dire a chi ha chiesto informazioni sui corsi di laurea magistrale che ci sarà un Open Day eh, dedicato solo ai corsi di laurea magistrale nel mese di giugno. La data dell'Open Day eh, virtuale non è ancora nota, la stiamo decidendo in questi giorni. Quindi chi è interessato a seguire l'Open Day per le magistrali è pregato di tenere d'occhio il sito web della Scuola di Economia e Management di scriverci se volete ricevere informazioni sull'open day oppure di consultare il portale orientarsi dell'Ateneo e lì troverete l'annuncio con la data, l'orario e l'indirizzo dell'aula virtuale per collegarvi all'open day per le lauree magistrali. Riguardo al test di accesso un'altra cosa che volevo aggiungere è che eh, durante l'anno accademico la scuola di economia e management organizza dei corsi di recupero per chi deve recuperare gli OFA, quindi questa è un'ulteriore opportunità per eh, come dire, aiutare gli studenti che eh, devono eh, assolvere gli obblighi formativi aggiuntivi che discendono dal, dal test di accesso. E adesso passo la parola alla dottoressa Martina Boggi, responsabile dell'ufficio studente e didattica. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti soprattutto. Allora, io uh, sono responsabile dell'Ufficio Studente Didattica. Quello che vorrei mostrarvi oggi è naturalmente quali sono i contenuti più interessanti per voi, futuri studenti, che potete trovare nel nostro, nel nostro sito. Allora, intanto, come avete visto, subito dopo l'informazione di oggi potete trovare sul sito dell'ateneo che www.unisi.it ciò che riguarda le prematricolazioni le prematricolazioni al momento presso il nostro ateneo come potete leggere sono già iniziate mm naturalmente questo vi consente di riservarvi un posto presso di noi eh, presso il nostro Ateneo trovate qui tutte le informazioni la procedura e l'offerta formativa di tutto l'Ateneo la procedura naturalmente è interamente online farete tutto online direttamente cliccando qui e registrandovi in alto qui a sinistra trovate poi Altre cose piuttosto importanti le informa naturalmente le immatricolazioni cominceranno in un momento successivo mentre eh, un'altra cosa molto interessante che interesserà sicuramente le vostre famiglie è ciò che riguarda le tasse anche le tasse le trovate naturalmente alla voce didattica immatricolazione iscrizioni tasse e trovate tutte le informazioni relative alle tasse universitarie eh, che dovranno, dovute per l'anno accademico per il prossimo anno accademico siamo in attesa dell'approvazione del regolamento tasse ma come potete sapere e avete verificato su voi stessi la situazione di emergenza di quest'anno ha ritardato un po tutte le procedure una cosa molto interessante è che è necessario per il calcolo delle tasse avere a disposizione l'ISEE, quindi se avete intenzione di iscrivervi naturalmente presso la nostra università dovete intanto chiedere alle vostre famiglie, ai vostri genitori di fare l'ISEE per l'anno in corso, questo vi servirà per il calcolo delle tasse dovute per il prossimo anno accademico. In fondo a questa pagina, come vedete, trovate un simulatore di calcolo delle tasse che in, inserendo l'importo dell'ISEE vi darà in automatico l'importo dovuto delle tasse universitarie. E questa è una cosa molto... Vi molto sarà, sarà veramente molto utile perché vi permette di eh, conoscere in anticipo qual è l'importo delle tasse. Per coloro invece che eh, abbiano determinati requisiti di merito e di reddito c'è la possibilità di presentare domanda di borsa di studio e posto alloggio presso l'azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Toscana, che emana dei bandi naturalmente e cui possono partecipare tutti quegli studenti che hanno determinati requisiti, sia di merito che di reddito. Dovete tenere d'occhio anche qui questo sito dsu.toscana.it e vedere quando escono gli avvisi per, per naturalmente per le borse di studio. E per i posti alloggio allora un'altra cosa di cui vi vorrei parlare è questa pagina qui dove vi ho fatto vedere prima da cui si fa la registrazione sia per l'immatricolazione per le preimmatricolazioni immatricolazioni adesso ma anche per le immatricolazioni future la pagina della segreteria online da questa pagina voi potete attiva accedere alla ricerca dei, degli insegnamenti che vi interessano, dei docenti e degli appelli è molto semplice trovate il programma dell'insegnamento questo quando sarete iscritti e sarà molto molto veramente molto utile prendiamo ad esempio un docente un docente che insegna presso la SEM e eh, un insegnamento che tiene questa, quella, la professoressa Groppi e come potete vedere andiamo. allora non no, no, va in questo momento comunque vi assicuro che eccolo qua trovate tutto il, il piano all'interno del nostro piano di studio se eventualmente comparirà questo insegnamento istituzione di diritto pubblico vi trovate il programma del corso gli obiettivi contenuti metodi testi eccetera tutte le informazioni possibili quindi a questo è legato naturalmente il nominativo del docente gli appelli eventuali che saranno pubblicati dal docente stesso eccetera quindi questa è una cosa molto molto utile per gli orari delle lezioni altra cosa molto utile lo troverete invece da aule.unisi.it. La scuola di economia e management è ubicata per, presso il Plesso di San Francesco e quindi cliccando su Plesso San Francesco voi troverete tutti gli orari, ci vuole qualche minuto, esatto, delle lezioni che si stanno tenendo nel primo e nel secondo semestre divise per aule docente e per tipo di lezione un'altra cosa molto utile all'ingresso del, del pleso del, dei due dipartimenti ci sono dei grandi monitor sui quali troverete quali lezioni si stanno svolgendo quali sono programmate nella giornata e tutto il relativo orario quindi questo vi aiuterà a destreggiarvi all'interno delle prime settimane diciamo quando riprenderanno le lezioni Un'altra cosa che vi volevo, di cui vi volevo parlare, che ho sentito ci c'erano diverse domande, è quella relativa al centro linguistico di Ateneo, come, vete, come vedete la pagina web è cla.unic.it e qui trovate naturalmente tutte le informazioni generali, gli appelli, i corsi, eccetera, Naturalmente gli studenti che vengono, uh, che si iscrivono all'università e non sono già in possesso di un'idoneità linguistica B1 o B2, a seconda del B1 se fanno una triennale, B2 di solito per la magistrale, faranno un test, saranno inseriti all'interno di, di una classe di insegnamento, seguiranno un corso naturalmente organizzato per il loro livello linguistico, alla fine potranno finalmente acquisire l'idoneità di inglese B1 o B2, come previsto dalla normativa. Chi ha delle certificazioni internazionali già conseguite presso la scuola superiore, in questa qui trovate anche, come vedete, tabella delle certificazioni di lingua inglese riconosciute dall'Ateneo. Qui ci sono tutte le certificazioni in vigore, quelle fino adesso e quelle saranno in vigore dal 1 settembre 2020. Quindi non vi resta che aprirla, equipararla con il titolo che avete conseguito voi e sapete già a quel punto se, avete, se siete in possesso di un certificato considerato valido per l'acquisizione dell'idoneità di lingua inglese oppure se dovete ripetere il test. D'accordo, questo vi sarà davvero molto utile. Per tutte le informazioni, qui su didattica trovate poi la pagina del, della, della, della pagina web della scuola di economia e management. Qui dentro troverete tutte le informazioni relative ai corsi di studio al calendario delle lezioni, l'organizzazione dei corsi e tutte le informazioni che volete. Ci sono tutti e due i dipartimenti e quindi è, è molto utile, ricordatevela, sem.unisi.it Un'altra cosa molto diciamo, interessante e l'ultima di cui vi parlo è quella relativa vediamo no, vediamo Aspettate, riapro tutto un minuto eccolo qua l'ufficio studenti didattica gli uffici studenti didattica come vedete si trovano al menu didattica uffici studenti didattica subito sotto scuola di economia e management l'ufficio che a voi vi, vi compete sono lo sportello ufficio studenti didattica di economia politica e statistica e anche l'ufficio studente didattica degli studi aziendali e giuridici comunque prendo uno di questi due link trovate gli orari la mail d'accordo lo sport, numero dello sportello telefonico a cui potete chiamare per informazioni e soprattutto trovate tutta la modulistica che vi può essere utile per la laurea quando arriverete alla laurea ma soprattutto relativa a l'immatricolazione e le iscrizioni ma anche tutti i certificati e le autocertificazioni che vi possono servire e che possono servire alla vostra famiglia una volta che sarete iscritti da noi anche quelle riguardanti lo studente atleta chi, di, chi tra voi pratica sport a livello agonistico naturalmente c'è un regolamento apposito dell'ateneo per riconoscere naturalmente la sua attività tutto ciò che, che vi può interessare nel vostro percorso scolastico lo potete trovare qui. Allora, al momento io ho finito e vi prego di porre qualche domanda. Grazie. Ci sono domande per la dottoressa Boggi? Per ora non compaiono... Informazione per gli alloggi chiede Benedetta Sabatino. Come ho detto prima, per gli alloggi, se. Se lo studente ha determinati requisiti di merito e di reddito, ci sono disponibili una, una numerosa quantità diciamo, di alloggi messi a disposizione dall'azienda regionale per il diritto allo studio della Toscana. Altre informazioni sugli alloggi presso l'ufficio relazioni con il pubblico che tiene contatti anche con tutte le strutture fruibili qui in città. Grazie, altre domande per la dottoressa Boggi? Sembra che non ci siano altre domande, allora eh, rispondiamo alle domande che sono state poste in precedenza e che non hanno ancora avuto risposta, a partire dalla domanda di Benedetta Fabiano, che, che aveva posto una domanda sul corso di laurea in economia e commercio, quindi una domanda per il professor Bosco, Benedetta Fabiano chiedeva è possibile passare dal corso di economics and management a quello di economia e management in lingua italiana qualora si dovessero riscontrare delle difficoltà? Uh, in realtà sì è possibile, uh, c'è un piccolo problema perché uh, il corso in lingua inglese è strutturato in maniera lievemente diversa, i singoli esami hanno uh, un numero di crediti leggermente uh, differente rispetto ai corsi in italiano, quasi tutti gli esami hanno 9 CFU mentre i corsi in italiano, in italiano valgono 8, però a parte queste piccole difficoltà Uh, passare eventualmente dal corso in inglese al corso in italiano non è un'operazione impossibile è, è assolutamente possibile bene, grazie poi uh, c'era la domanda di Oriana Taglia Lavoro uh, che chiedeva un attimo devo recuperare la domanda di Oriana uh, ok per quanto riguarda l'area statistica quantitativa verrà presentata insieme ai corsi di laurea magistrale. Dunque, eh, dipende che cosa intende per area statistica quantitativa. C'è anche un curriculum eh, di tipo quantitativo eh, attivato eh, sul corso di laurea triennale in scienze economiche e bancarie. Se invece lei si riferisce all'area al, al, al corso di laurea magistrale in statistica allora sì il corso di laurea magistrale in scienze statistiche per le indagini campionarie verrà presentato in occasione dell'open day eh, per le lauree magistrali eh, poi federica simi sì chiedeva delle lauree magistrali ho già risposto federica palladini eh, Aveva una domanda, credo, sul test di accesso, forse c'è possibilità che saranno in presenza anche a luglio, quindi mh, credo che si riferisse al test di accesso. Federica, è ancora, è ancora collegata. Forse no? Se avessi la sfera di cristallo li potrei rispondere in maniera sicura noi confidiamo fortemente che a luglio la situazione sia normalizzata o quasi sicuramente le aule dovranno essere organizzate in modo da consentire una distanza maggiore rispetto a quella che c'è ora le aule quindi avranno una capienza minore io se devo dire la mia opinione spero proprio che a luglio si possa cominciare a rifarlo in presenza io spero ma io sono io grazie a tutti. Eh, francesco lazzari chiede sempre una domanda per i corsi di laurea triennali qualora si frequentasse un curriculum in italiano sarebbe possibile frequentare o partecipare ad alcuni corsi omologhi anche in lingua inglese eh, ma eh... Direi di sì, nel senso che almeno per quanto attiene ai 12 crediti liberi, come vedrete quando vi scriverete, il vostro piano di studi è formato da varie materie, alcune obbligatorie, alcune opzionali che vanno scelte all'interno di un basket di esami e poi avete 12 crediti liberi che potete giocarvi e giostrarvi come preferite, nulla ostra che è un ragazzo o una studentessa che frequenti un corso in italiano eh, metta fra i 12 crediti liberi un corso in, eh, in inglese eh, questo è assolutamente possibile eh, bene grazie a professor bosco poi c'è eh, un'altra domanda di eh, riccardo ramazzotti come ci si può iscrivere a pre precorso di matematica? Ora, magari il professor Lonzi ci può dire qualcosa. Penso che non, esista, non siano necessarie iscrizioni. No, il professor Lonzi aveva cliccato su chiudi microfono per non dar noia, ora l'ha acceso. Allora, la frequenza del precorso è assolutamente libera. Quando si arriverà a metà del precorso, si diranno le modalità con cui ci si può iscrivere alla prova finale. Quello sì, alla prova finale del precorso sarebbe bene sapere quanti sono gli iscritti per preparare adeguatamente l'aula. Ma sulla frequenza e libertà di assistere al precorso, non c'è nessunissimo vincolo. Chi vuole viene, entra, si mette a sedere e segue. Bene, grazie. Uh, poi c'è una domanda di Benedetta Sabatino per Economics and Management. Per Economics and Management bisogna fare il talk in inglese, giusto? In realtà eh, la questione qui è... Eh... Deriva dal fatto che negli anni passati il talk in inglese non esisteva. Il talk in inglese, poi il professor Lonzi magari mi correggerà se sbaglio, ha una storia relativamente breve, penso un paio d'anni. Il corso di Promise and Management, così pure il corso di Economics and Banking, ha invece una storia più antica. Quindi nel passato, non potendosi fare il talk in inglese, si permetteva il talk in italiano. Eh, e con, continua a questo punto per inerzia essere vera questa regola eh, fate tranquillamente se non riuscite a fare il talk no, non riuscite nel senso che non siete capaci ma se ci sono dei problemi perché le date sono minori per il, call, per il talk in inglese fatelo in italiano noi non poniamo vincoli da questo punto di vista ripeto perché per inerzia non li potevamo porre prima eh, L'importante è la certificazione eh, B2 di inglese prima di sostenere gli esami. Bene, grazie, professor Bosco. Poi Maria Teresa Battilomo chiede se il test di accesso si può fare anche online. Il test d'accesso, come detto, può benissimo essere fatto online. Si deve iscrivere al cosiddetto talk at, at di talk at casa. Però questo a Siena non lo forniamo. Ci sono altre sedi. Lei deve andare nel sito del CISIA, la pagina che vi ho fatto vedere. E lì ci saranno le sedi alle quali si può iscrivere per fare il talk a casa. Poi, se vuol venire a Siena, prende il risultato e ce lo manda. A noi va benissimo e lo faccia anche in questo modo. Bene, grazie. L'ultima domanda sul test di accesso è quella di Andrea Scornajenchi, che chiede, quindi il MOOC lo ricevo dopo l'iscrizione al TOLC? No, al MOOC ci può accedere... Appena si è iscritto alla pagina del CISIA, poi si iscrive alla pagina del CISIA per fare test di prova, per leggersi il mock oppure poi un domani per iscriversi un giorno al test effettivo. Ma il mock si deve iscrivere alla pagina del CISIA e poi può andare a leggerselo, anche da domattina. Bene, grazie eh, al professor Lonzi. Poi c'è una domanda di Arturo De Prisco per eh, la dottoressa Boggi, credo. Salve, quanto tempo ci vuole per l'assegnazione dell'alloggio? Non so se la dottoressa Boggi può rispondere a questa domanda. Allora, come ho detto, gli alloggi, quelli che sono in mano praticamente gestiti dall'azienda regionale per il diritto allo studio della Toscana, c'è proprio un bando, si partecipa al bando e si segue quello che è indicato dal bando, ma non è una cosa gestita dall'Università di Siena, ma dall'azienda regionale per il diritto allo studio della Toscana, che naturalmente eh, gestisce gli alloggi per tutti e tre atenei de, de, de la, della regione. Quindi noi non facciamo parte della de gestione degli alloggi, né partecipiamo al bando, né abbiamo nessuna parte in causa. Chiaramente sono collaterali, e in, eh, Partono naturalmente gli alloggi al momento dell'inizio dell'elezione, però i tempi quest'anno, quali saranno quando escono i bandi, bisogno che vi rivolgiate proprio all'azienda per il diritto allo studio della Toscana. Bene, grazie. Poi Gaia Lozzi chiede, per avere delle informazioni sulla magistrale in economia per l'ambiente e la sostenibilità, devo aspettare l'open day sulle magistrali. Se non vuole aspettare l'open day sulle magistrali può contattare me oppure il professor Salvatore Bimonte, eh, che eh, io e il professor Salvatore Bimonte siamo eh, i docenti di riferimento per eh, il corso di laurea magistrale in Economia per l'Ambiente e la Sostenibilità, quindi eh, se ci scrive eh, magari fissiamo un appuntamento da remoto e eh, parliamo eh, della magistrale in economia per l'ambiente e la sostenibilità, oppure può eh, partecipare all'open day sulle magistrali che si svolgerà a giugno. Eh, poi Francesca Fabbri chiede la mail a cui inviare il risultato del talk. Beh, ah. allora è bellissimo questo caso di omonimia perché Francesca Fabbri è della segreteria studenti, quindi basta scrivere a Francesca Fabbri. No, comunque o lo manda alla segreteria Studenti, la segreteria Studenti lo manda a me e io so quello che fa i calcoli, ma comunque è la mail della segreteria Studenti della SEM. Ora a memoria bisogna l'apra, può vederla, però comunque tanto tempo. Eh, didattica.sem, ecco la scritta ora Francesca, didattica.sem, chiocciola unisit.it. Eccoci, vedi. L'ha scritta Francesca Fabbri. Sì. Eh, ha risposto a se stessa, bene. Ok, bene, direi l'ultima domanda perché siamo, uh, abbiamo sforato di circa mezz'ora. Chiara chiede se la teledidattica a distanza è disponibile anche per Economics in Management. Assolutamente sì, la didattica in remoto specie per il primo semestre è assolutamente garantita anche per l'Economics and Management. Non c'è nessunissimo eh, problema a riguardo. Quello che non è possibile è quell'altra forma, quella che avevamo chiamato la teledidattica nelle sedi di Arezzo, Grosseto e San Giovanni Valdarno. Questa almeno per il momento non gliela posso assicurare, ma la teledidattica in remoto eh, da casa assolutamente sì. Uh, bene, direi che per oggi abbiamo finito, se avete altre domande, richieste di chiarimenti vi invito a scrivere ai docenti che avete conosciuto oggi in questo uh, evento di orientamento e vi ricordo di tenere d'occhio sia il sito web della Scuola di Economia e Management sia il portale Orientarsi per orientarsi conoscere la data e l'orario dell'open day dedicato ai corsi di laurea magistrale. Grazie a tutti sia per la collaborazione sia per l'attenzione e speriamo di vedervi presto, presso la scuola. Arrivederci. Grazie a te Silvia, arrivederci a tutti.